Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Oggi è il 10 dicembre 2019 ed è un giorno speciale voi ovviamente vedrete il video il giorno dopo però oggi 10 dicembre 2019 io e Bea facciamo un mese di fidanzamento ed è importante perché è il primo mese e quindi ho deciso di organizzare una sorpresa Prima di spiegarvi tutto quello che organizzerò e vi farò vedere mentre lo preparerò mi vado a far bello perché oggi un pochino di barba ce l'ho, me la devo fare Faccio una bella doccia, mi preparo perché devo essere perfetto per stasera e poi insieme organizzeremo il tutto Ho coperto bene qua, non si vede nulla Ok, schema da barba Ora mi faccio la barba e direi che sono Giuseppe Barbuto, ma non ho la barba Ok, ora sono bello liscio Pulito E pronto No, pronto ancora no, ma quasi Allora, ero un po' indeciso se fare o no questo video, perché ho pensato, magari organizzo il tutto, però semplicemente lo tengo per noi. Però ho pensato che sarebbe stato davvero bello, magari tra qualche mese, riguardare il video, o tra un anno, o tra un sacco di tempo, e averlo come ricordo. E poi mi piaceva l'idea di condividerlo con voi. Ora vi faccio vedere un po' tutto quello che sto per organizzare. Allora, ho preso... Delle bacchette, ovviamente se abbiamo le bacchette ho preso anche del sushi Dei cioccolatini, Ferrero Rocher, i baci perugini erano troppo mainstream e Poi qua ce ne sono quattro, quindi ne posso mangiare uno anch'io e lei se ne tiene tre <ride> Poi ho preso le cose per fare la paella Perché stasera cucinerò io Il sushi tipo contorno E poi la paella Che è un piatto cioè, abbastanza particolare E poi ho preso un'orchidea Che non ha in realtà un significato particolare Però è viola E il viola lo sto usando un sacco quest'ultimo periodo E il cuoricino con cui ho salvato Bea Nella rubrica è viola Quindi lei sicuramente si ricorderà di questo particolare Ovviamente il sushi così è un po' bruttino da vedere Quindi adesso lo impiatto Per bene Cercando di non rovinarlo Questa cosa è abbastanza complicata, pensavo fosse più semplice. Tra l'altro devo lasciarli in ordine. Ho preso, ho preso il sushi perché ho pensato, cioè deve essere bellissimo arrivare a casa e trovarsi del sushi da mangiare a casa Perché è una cosa che non ti aspetti, di solito il sushi te lo mangi al ristorante E ovviamente ho deciso di non portarla fuori a cena, al ristorante, perché a cena ci andiamo spesso e volentieri Quindi sarebbe stata una cosa abbastanza normale Quindi ho detto, oh, stasera preparo tutto io Sto cercando di non rovinare nulla e ci sto riuscendo Ecco qui direi che col sushi ci siamo Doci qui, ok qua è tutto pronto questo è tipo l'impiattamento hashtag impiattamento ho messo sto coso che gira, così c'è anche la salsa di soia, fighissimo finalmente lo uso, pensavo di averlo comprato per niente, ora metterò quelle due cose in frigo perché sennò diventano brutte ok ho messo le cose in frigo così stanno al fresco visto che andrò tra poco a prendere Bea e tra l'altro volevo raccontarvi un aneddoto abbastanza divertente, per far sì che questa sorpresa Bea non se l'aspettasse oggi le ho detto che addirittura mi ero dimenticato che noi facessimo un mese e quindi non ho organizzato nulla e tra l'altro le ho detto anche vabbè dai stasera cucino io qualcosa stasera ci vediamo di qua e di là quindi lei era anche abbastanza arrabbiata se devo dire la verità anche perché non sono un tipo che fa sorprese molto spesso o faccio cose tenere molto spesso perché penso che una cosa diventi bella quando la fai poche volte cioè se tu fai una cosa poche volte gli dai molto più valore se invece ogni giorno fai una sorpresa o qualcosa perde quel senso di farla no? perché uno già se l'aspetta quindi non le ho mai organizzato una sorpresa questa è la prima e sicuramente non se l'aspetta mancano le ultime cose voglio sistemare una luce rossa qua di fianco per rendere l'atmosfera un po' più carina, aggiungere due candele e ovviamente andarmi a cambiare e vestirmi un attimo bene, cosa che non faccio mai quindi mi sentirò un pochino a disagio ok, candele messe, luce accesa ora vediamo che effetto fa, beh direi che fa un certo effetto eh, ah non mi si vede proprio, però voi provate a immaginare la sua faccia quando vedrà tutto questo cioè luce rossa, candele, poi ci sarà il sushi, wow, ok ora è il momento di cambiarsi, spegnere le candele perché non voglio rischiare di dimenticarmi di lasciare le accese prima di uscire. Allora mi sono messo questi belli stivali, questi stivaletti dolci sin fondo, dolce vita. Non sono abituato a vedermi senza felpa. E sto usando il telefono perché? Perché la telecamera la lascerò qui in modo tale da riprendere tutto. Quando adesso vado a prendere Bea, che sono già in ritardo. Arrivo, le dirò di aspettare un attimo fuori dalla porta. Io entrerò, prenderò il sushi, lo metterò sul tavolo, spegnerò tutte le luci, accenderò le candeline, avvierò la telecamera e vedrete la reazione la sorpresa. Allora, sto andando a prendere Bea... A casa, mi sono messo il giubbottone, così non vede neanche il dolce vita e quindi non so, sospetterà proprio di nulla, neanche che io abbia organizzato qualcosa. Mira, guarda te sto stronzo. Guardala, è sempre in ritardo, è incredibile, anche quando facciamo un mese è sempre in ritardo. Io la odio, non ce la posso fare così. Sempre, sempre in ritardo, ma io non ci posso credere, guarda. Ah, sì, sì, con calma, eh. Ma che vuoi? Ciao, amore. Ciao. <ride> allora... Devi aspettare qua 5 minuti che devo fare una roba. Io entro tu stai qua fuori, ti vedere quando vintare, ok? Non arriva nessuno vero? <ride> no, non arriva nessuno. Io ho paura. No, non c'è nessuno, scherzo. Che, che... Cos'era il suo rumore? Don Giuseppe! No! <ride> <ride> no, non è niente, stai, no, qui, stai no. qui. Giuro, per favore, stai qui. Ok, amore, puoi entrare, puoi entrare, sì, sì. È aperto? <ride> sì, ho aperto. L'hai fatto tu? Eh, l'ho fatto io, sì, chi deve farlo? Sì, sì, sì, stato... sì. Ma che carino, ma davvero? Sì. Che carini. Ma è che dolce, ridere. amore, grazie. Oh, vado del sushi. Aspetta, in... Ho preso il sushi, ho preso tutto Ma prima hai preso un fiore, sì. Grazie amore, questo è mm -hmm. dolce Non pensavo che hai guardato queste cose dolce Hai visto alle volte Mi vergogno tanto, tranquilla Io lo vergogno, tantissimo Non ce l'avevo anche a guardarti Perché non? Con vergogno Mi chiede a tutti non niente di bello per me Quindi quando me lo fa? Non, ho, cioè, non so cosa fare Perché? Non so cosa fare mi ero scordato che la nostra fatto portata... Non mi ero scordato. Ma no, vattene a cagare, Giuseppe. Non mi ero scordato. L'ho fatto apposta. Veramente, veramente la bugia più <ride> grossa che puoi dire. L'ho detto apposta, te lo giuro. Auguri. <ride> non è vero che l'hai detto apposta. Non è, vero. Sì, stai non... non è vero. Non è vero. Lui ve lo sta mangiando. Adesso mi anche sushi. Ma che bravo, che è stato. <ride> Non mi dobbiamo tenere perché non è fatto Hai visto anche un fiore Ma ti sei impegnato Giuse sì. Stasera cucino anche, faccio la paella Cosa? Davvero? Sì, faccio la paella Pensavo di la questa Ma stanno così tutta la sera Tutta la sera così, eh? Sì E la mangiamo? No ci no, nutriamo del, del nostro amore, dei nostri corpi così. Io ti mangio le orecchie meno piano. Allora io metto così. E poi? Eh, posso stare <ride> così. Così? Non ti fa male <ride> le gambe. No. No. Ah, ti penso anche <ride> il ferro scene, hai visto? Oh, ma che dolce! Ce ne sono quattro, così non lo mangio io. No, uno solo. Due. Non posso mangiare due, quattro, eh? due no. no, grazie. Io sono allora, adesso io cucino la paella. Noi ci godiamo la nostra serata e tutto quello che ho preparato. Quindi ci vediamo domani. Per un altro video? Sì. Ah. Wow. Che <ride> Tutto pronto. Allora, buongiorno, questo sono io il giorno dopo aver fatto la sorpresa a Bea Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi ho fatto una cosa carina, se vi è piaciuta, se mi sono organizzato bene, voglio il vostro parere Sono davvero soddisfatto e felice perché vedere Bea così contenta ha reso contento anche me E ancora una volta mi sono reso conto di quanto sia bello rendere... Felici le altre persone, perché a me quella felicità torna 10 volte tanto. Non so se mi sono spiegato, però fa star bene gli altri, fa star bene me 10 volte di più. Mm, vabbè, <ride> e nulla. Quindi noi ci vediamo domani con un prossimo video. E questo era un video un po' diverso dal solito, però come vi ho detto, volevo farvi entrare di più nella mia vita questo mese, raccontarvi la mia vita giorno per giorno. Quindi, oltre a fare video divertenti, voglio portare anche questo tipo di video. Quindi condividere un po' più con voi la mia vita e nulla.